Ciao. Allora, per fortuna che sono ricominciate le collaborazioni perché sapevo che doveva arrivare una box che vi voglio assolutamente mostrare. Allora, intanto ve la presento. Questa è la pip Box. È una cruelty-free beauty vegan, quindi è una box di prodotti cosmetici completamente cruelty-free e vegan che ci interessa, quindi anche l'Inci fantastico, allora eh, mi avevano contattato prima di tutto questo casino, poi dopo ovviamente ci siamo fermati e adesso finalmente è arrivata, la voglio scoprire con voi perché è una box ad abbonamento mensile di cui io non ho ancora aperto niente quindi non so niente, ho semplicemente tolto i dati personali dalla confezione perché arriva proprio così, cioè qui c'è solo l'etichetta con l'indirizzo sopra la box, ecco allora, prima di aprirla e di guardare tutto, vi devo dire i prezzi, giustamente. Allora, intanto vi metterò il sito che è tpbox.co.uk, perché è una box inglese. Comunque l'Inghilterra fa ancora parte dell'Europa e non c'è la dogana. Interessante. Parliamo quindi di prezzi in sterline, magari faremo una conversione dopo. Allora, è una box che la spedizione costa intanto, un, una sterlina e 50 per l'Europa e per il resto del mondo 3,50 a ah, non interessa 1,50 la box, sto leggendo dal sito mensile, quindi solamente un mese viene 20 sterline più la spedizione quindi 21,50 se no c'è l'abbonamento a tre mesi che però si paga tutto subito e viene 55 sterline più la spedizione quindi più 1,50 euro si va quindi a risparmiare per 3 box 5 sterline l'abbonamento a 6 mesi si paga 110 sterline più spedizione e si risparmia quindi 10 sterline in tutto mentre eh, quell'annuale viene 220 sterline più spedizione e quindi eh, il totale è come se ci fosse una box gratis se l'acquistiamo singolarmente ogni mese altra cosa da dirvi l'abbonamento si sì, rinnovi in automatico almeno che non lo disdiciate voi ma comunque eh, dato che io non conoscevo questa box anche se è bella famosa ho sentito varie ragazze che la usano ed eh, si trovano bene possono sospendere l'abbonamento dal loro profilo dato eh, dati utente sospenderlo per un mese per due oppure possono disdirlo possono rinnovarlo quindi è semplice altra cosa che vi devo dire e poi iniziamo a guardare i prodotti perché sarei curiosa anch'io di vedere cosa c'è dentro, veramente. Altra cosa che vi devo dire, sì, è che non ho un codice promozionale per voi, per questa box, perché quello che mi avevano fornito è scaduto, visto che la box è stata ferma tanto tempo per, perché non l'ho bloccato l'ospedizione, però mi hanno detto le ragazze, e me l'ha confermato anche è, quelli che contattavo per la box. Che dopo vi dico tutto, e mi hanno detto che eh, iscrivendovi ai newsletter su tpbox.co.uk ci sono spesso delle promozioni per gli abbonamenti. Ad esempio, hanno appena finito una promozione con la prima box scontata del 50, quindi ci interessa. Altra cosa che vi devo dire, poi ho finito, ed è, i ragazzi che mi hanno contattato per questa box mi hanno dato dei codici sconto non affiliati, quindi se vi sto antipatica comprate lo stesso perché non ci guadagno niente, su vari siti dove si possono reperire anche i prodotti. Ma dato che sono vari e siti, tutti in inglese, e vari codici, ve li scrivo tutti nell'info box. Adesso basta, apriamo questa benedetta box e la apriamo a Steve per la prima volta. Quindi vi ricordo che sono tutti i prodotti vegan e curly free, Così, quindi abbiamo carta. Oh no, questo no, non, non voglio lo spoiler e si presenta. Oh, bellina! Così, togliamo un po' di roba così la vediamo assieme. Togliamo un po' di questi. Non è che si capisca molto di più. Andiamo a vedere i prodotti. Allora. Pesco a caso? Pesco. Il primo che mi salta all'occhio è questo. Che cos'è? Non lo so, ma lo scopriremo. Allora, Organic Blueberry Glow Mask. Ah, una maschera, 40 ml, con Blueberry Sea Oil, Vitamina E, 100% naturale. Ah, Anti-Aging Superfood per la pelle quindi è illuminante anti-aging rimpolpante ed è completamente vegan assolutamente sì sì ed è un 40 ml però noi ci interesserebbe vedere anche il prezzo vediamo se c'è organic blueberry eccola qua e... verrebbe 14 sterline wow perché sì perché è esattamente è un 40 ml quindi questo qui verrebbe 40 sterline e io sarei curiosa di provarlo ma se l'apro dite che i prodotti vegan bello il pack poi dopo ah è bianca dentro non so se si vede non sa di niente e comunque la testiamo e vedremo come si comporta andiamo avanti a questo punto questo qui prendiamo questo che è questo che è Flawless Luxury Body Cream alla Parma Violet da 50 ml quindi una crema corpo ok da 50 ml una crema corpo alla violetta di Parma, guardavo un attimo l'inci, buono l'inci, è un curly free, esatto, e a questo punto sentiamo il profumo, vi ho detto che è un 60 ml, grande anche, sarà di violetta, molto delicato di violetta, vediamo se c'è, body parma violet, esatto, 4,50, per un 60 ml è bello grande, ok, andiamo avanti, allora voglio vedere questo, On, on a pie minerals a ah, un blush minerale blush minerale allora la confezione è questa blush minerale nel colore candy ed è un 3 grammi guardavo gli ingredienti mica titanio diossidato ok c'è proprio quindi è questo qui colore candy Adesso io lo voglio aprire. Ho oh per fortuna che c'è la cartina. Eh, come si apre? Ok, vado a prendere le forbici. Dunque, non avevo le forbici, ma ho preso altro. Vediamo colore questo qui. delicatissimo proprio delicatissimo quasi quasi non si vede e come si chiama only by qua 7 ,99. allora pareti poi pink matte shade soft feminine look. Ecco, molto delicato. Effettivamente sì, è molto delicato. Poi andiamo avanti e adesso sono curiosa di vedere che cosa c'è qui dentro, perché è dentro imballato. Come si apre? Ecco qui. NCLA So Rich -so. Vitamina E ah, olio per cuticola la vitamina E. Oh, la confezione è questa, con la sua pipetta dosatrice. La confezione: mm. sto togliendo l'etichetta, le sto togliendo tutto, ma non dice quanto è. Quindi a questo punto, andiamo a leggere il foglietto. E che non lo dice, 15 sterline, uh, così, uh, menta, ma è proprio menta menta, sa proprio tantissimo di menta, ma sembra quasi un olio secco, non, non unge, ci piace, è, però è un olio secco, cioè guardate proprio non, non unge ed è, è un profumo di menta, anzi a me ricorda il ciocco menta, quindi ci piace tantissimo, questo lo provo sicuramente, è la cosa più profumata che ho sentito fino adesso, ma stringiamo che sta venendo un video lungo, voglio vedere l'ultimo prodotto che io non capisco, però, visto che il colore è lo stesso, credo che sia tutto assieme. Ehm, non capisco. Devo proprio leggerlo: questo Vanilla Orchid Natural Soda deodor ah, deodorante. deodorante Naturale. Questo qui è alla. Ben e Anna, si chiama. Natural Soda deodorante. Aiuto, aiutatemi, non so come funziona questo. 100% d'origine naturale. Eh, non, non capisco. Guarda tutto non capisco cos'è questo. Ah, forse va messo qui. Così? Mamma mia, se sono imbranata. Allora, vegan... Ah, scusate, la confezione è un 60 grammi. Ecco, la domanda principale ora è... Da dove esce? Devo aprire la confezione? No. cioè. Io sono imbranata su queste cose. Intanto vediamo il prezzo, che è meglio. E... Natural soda deodorant con mandarino indiano e vaniglia orchidea, 9,95 Ok, ha ah, completamente riciclato la confezione, E adesso possiamo anche guardarlo, ok, ora ho girato ed effettivamente lo spoiler era questo, anche se il l'adorante è diverso, quindi ora mi spiegate io come faccio, a... adesso vado a, vado a studiarlo e poi dopo ci vediamo. Ok, nella mia grandissima intelligenza ho capito che il pezzettino andava sotto e cercando di smontarlo per ore, semplicemente si tirava su. E sotto c'è disegnata l'istruzione, quindi apri, schiaccia e applica. Quindi schiacciamo sotto e viene su il prodotto. Ci ho messo non so quanto, ho letto tutto e invece era qua. sta perdendo un sacco di pezzi, sa un po' di vaniglia, si, sì. si, sì. è solido e poi? poi si rischiaccia giù, ah ok, e si chiude, ha perso un po' di pezzi ma non è malvagio, allora, dunque, Concludiamo perché vi ho messo in pausa per motivi vari perché ho pulito il tavolo e nel mentre ho già fatto il conto con la calcolatrice degli importi quindi l'importo totale è di 51,44 sterline e ho fatto anche la conversione corrisponde a 58,06 euro considerando che una box costa 20 sterline secondo me è un prezzo che ci sta io dico questo olio per le cuticole che è un olio secco ha un profumo da paura, poi ehm, riguardiamo gli altri prodotti, quindi sono 5 prodotti, l'olio allora, per cuticole strapromosso, il blush che comunque è un full size perché è grande, poi abbiamo il mitico deodorante che ora che ho capito come funziona ed è completamente riciclato, quindi dopo alla fine resta solo cartone, solo cartone dopo, perfetto da per ciclare poi abbiamo la crema corpo alla violetta e per finire con la maschera eh, blueberry eccola qua che anche questa comunque ha una confezione e in cartone alla fine quindi ci piace anche plastica e cartone ci piace allora eh, vi ricordo che sotto qui nell'info box vi metto tutti i codici perché ho visto che questi prodotti sono in vendita da vari siti quindi al suo sito myflowers.co.uk questo che è un altro marco ha al suo sito e mi hanno dato i codici sconto per questi siti quindi da poter guardarne i vari siti che sono tutti inglesi ma comunque sia, non c'è la dogana quindi cosa interessante ve li scrivo tutti in info box io ora voglio sapere da voi se questa box vi è piaciuta se è diverso dal solito perché ha tutti i prodotti comunque vegan, quirli free quindi una box completamente naturale che è interessante perché è una cosa diversa dal solito dalle altre box io ringrazio anche TP Box e i ragazzi del team per avermi intanto contattato e vi fatto conoscere una box davvero interessante e ora lascio la parola a voi voglio sapere qui sotto nell'info box se vi incuriosisce se la conoscevate